Ciao, come state? Ah, siamo nuovamente insieme per lanciare il tema di domani mattina ed è un tema particolare particolare più o meno però è una cosa che mi è capitata eh, l'altro giorno tra le mani ho detto ah ecco questa potrebbe essere un'idea eh, da lanciare proprio su youtube visto che abbiamo parlato di, ehm, eh, di cibi e invece adesso parliamo di mm, ricordi o in qualche modo come voi decidete di mandare eh, diciamo così i vostri saluti e i vostri ricordi in un, un periodo in cui i social insomma ci sono solo più social quindi si comunica solo più attraverso i social ebbene pensate che io eh sì, ho ricevuto invece una cartolina è eh, eh, eh, proprio questa eh, o meglio un biglietto d'auguri guardate quindi quello di da volta in cui effettivamente quello che c'è scritto dentro mi ha fatto pensare Beh, intanto era per ricordare che winnie the pooh ha festeggiato i 95 anni eh, quindi ha fatto il 95esimo compleanno ma era un modo per farmi arrivare questa notizia in modo diverso non come messaggio appunto tramite telefonino social ma come vecchio metodo, infatti mi scrivono a volte i vecchi metodi sono i migliori e devo dire la verità che insomma, effettivamente i vecchi metodi sono i migliori e in qualche modo ci permettono anche di eh, magari andare a trovare una cartolina o qualcosa di più particolare, ma i vecchi metodi sono anche migliori per ascoltare la musica e quindi qui arriva il, vinale, il vinile tra l'altro ho cercato un vinile che in qualche modo potesse avere eh, anche una cartolina una postcard oppure qualcosa del genere e mi è venuto in, man in mano questo ecco che non è una cartolina in realtà è un pc quindi è anche un modo per mandarsi dei messaggi e in questo caso era una storia d'amore anche particolare quindi questo sarà uno eh, dei vinili che passeremo anche domani per raccontare un po come le storie d'amore e non solo insomma vengono eh, diciamo così alimentate anche tramite eh, i social e tutto quello che ne consegue per cui voi avete scritto ecco cartoline scrivete ancora cartoline vi piace scrivere mandarle magari anche per fare a vedere insomma i posti eh, dove siete andati e magari raccontare anche qualcosa di voi attraverso eh, qualche eh, cartolina particolare. Oppure le lettere. Eh? Scrivete ancora a oh, mano queste lettere che belle che erano. riceverle A me piace riceverle quindi insomma, se voleste scrivervi qualcosa, fatelo. Io vi lascio anche l'indirizzo della radio, trs radio via Sant'Andrea 20 12 038 Savigliano. Pure. ecco così, insomma, mi inondate di cartoline di post dove voi abitate, bene. Con questo, quindi ci diamo appuntamento domani mattina. Come sempre, intorno alle 9:15, vi aspetto puntuali. Un bacio, ciao.